Riprendiamo oggi completando, continuando l'esercizio che avevamo iniziato insieme giovedì scorso. Eh, questa prima parte, questo primo processo, riusciremo praticamente a completarlo con le conoscenze che abbiamo già, poi, tra un terzo processo che fa parte di questo esercizio,. Eh, prima di diciamo, affrontare il quale dovremmo imparare delle, cose, delle cosette in più sulla modellazione. No? Quindi cerchiamo di andare avanti a imparare poco per volta gli ingredienti e i costrutti degli attesi diagram portandoli avanti in parallelo con un esempio. Allora, tanto per rinfrescare la memoria, noi avevamo, stavamo modellando un processo di prenotazione di una visita da parte del paziente e eh, diciamo che abbiamo modellato due macrofasi di questo processo. La prima è quella di inserimento di una proposta da parte dell'utente, dove avevamo usato un costrutto di fork e join per modellare il fatto che le informazioni necessarie, indispensabili per qualificare la richiesta, potevano essere inserite in un ordine che non era rilevante, ma servivano tutte in ogni caso. Quindi questa è la prima macrofase. La seconda macrofase è stata quella di accettazione di una richiesta fortunata. Cioè qualora le alternative specificate dall'utente, che mi ha chiamato qua paziente, fossero compatibili per pura fortuna con una, almeno una delle disponibilità fornite da un medico della stessa specialità, allora automaticamente si poteva passare alla conferma. Quindi seconda fase conferma nel caso in cui sia così fortunato da avere fornito una disponibilità che coincide con una, una richiesta, un alter, usiamo i termini corretti, così sia così fortunato da aver fornito un'alternativa che coincide con la disponibilità di un medico, usiamo gli stessi nomi delle classi. Non è tutto, nel senso che se torniamo sul testo noi abbiamo finora modellato, diciamo fino a qua, Segni, il sistema assegna automaticamente la miglior fascia oraria compatibile con le richieste del paziente dove compatibile vuol dire che c'è se c'è sottinteso, qua non è scritto, sottinteso se ce n'è almeno una compatibile infatti, e poi da qua in avanti dobbiamo ancora fare il lavoro di modellazione infatti nel caso in cui non vi siano alternative compatibili ossia se esco dall'altra parte di questo rombo, di questo nodo di scelta, il sistema propone fino a tre alternative. A questo punto il paziente rispetto a queste tre alternative può accettarne una, una delle proposte, oppure chiedere di essere messo in lista d'attesa. Quindi a quel punto manca ancora una terza fase, diciamo, un inserimento, accettazione della proposta in automatico, delle alternative proposte, oppure giro successivo di controproposte possiamo chiamare così da parte del sistema quindi vuol dire che noi siamo in questo caso in cui non c'è almeno una disponibilità compatibile quindi tutte e tre le alternative non sono compatibili eh, magari la riscrivo meglio almeno una alternativa compatibile con le disponibilità, così è ancora più chiaro. In caso contrario, quindi la, ricordiamo che quando io ho un nodo di tipo scelta, questo può avere più frecce uscenti, ma ciascuna freccia uscente deve essere annotata da una condizione booleana no? che si chiama guardia, questo in questo caso. È la guardia per andare a sinistra, la guardia per andare a destra sarà esattamente il contrario. Quindi, il contrario è almeno un'alternativa e nessuna alternativa è compatibile con. Oppure, nel caso in cui ce ne sono solamente due, non c'è dubbio che se non è una, eh, se questa non è vera sarà falsa. Quindi, possiamo mettere semplicemente un else, un altrimenti no, sull'altro ramo per evitare di. Eh, eh, scrivere una, una, di nuovo una frase complessa e poi dare in qualche modo l'obbligo a chi legge il modello di controllare ma sì ma queste sono veramente effettivamente uno contro l'altro, se metto un else, un altrimenti è ovvio, sto dicendo che questo è esattamente il caso contrario cioè non ci sono le terze possibilità quindi cosa succede nel caso contrario faccio prima l'azione perché la, la freccia non la posso disegnare finché non ho un blocco di nel caso contrario avrò il sistema che calcola tre possibilità, tre proposte alternative. Queste proposte alternative, tanto per non dimenticare da dove, da dove proveniamo, queste proposte alternative sono queste. Quando diciamo il sistema calcola queste tre proposte alternative, significa che va a collegare la richiesta dell'utente con tre disponibilità fornite dai medici. cioè noi qua quando modelliamo il processo stiamo descrivendo cosa fa il sistema in parole comprensibili, in italiano spieghiamo che cosa deve fare in realtà l'unica cosa che il sistema è capace di fare è spostare dati all'interno del modello è far evolvere modificare il modello quindi ogni volta che noi scriviamo una frase in realtà la stiamo scrivendo descrivendo in italiano ciò che in realtà deve succedere nel modello quindi eh, verifichiamo sempre che nel modello ci siano queste informazioni o ci sia lo spazio, le relazioni, le classi per poter salvare queste informazioni, e se no andiamo a aggiungere ciò che serve, ovviamente. Ok, allora qua lo possiamo fare e abbiamo detto che il sistema, il sistema calcola tre proposte, e le propone l'utente, vabbè. E questo avviene nel caso, come guardia alternativo, mettiamo un S. A questo punto cosa può succedere? Può succedere che l'utente ne accetta una oppure non ne accetta nessuna. E allora in tal caso abbiamo già pronta l'azione in basso, il sistema mette eh sì, l'utente in lista d'attesa. Allora io adesso vi disegno un blocco e poi ragioniamo sul fatto che sia giusto oppure meno. Dove è andata la scelta? Qua. Qui metto una guardia accetta. che qua invece non accetta, accetta cosa la proposta. Allora qui c'è un primo problema, se vogliamo estetico, che non è strutturato questo processo, ma per il momento non, non guardiamolo, no? procuriamo quando poi è finito. Chiediamoci se è, se è corretto così, no? lo faccio perché rischia di essere un errore abbastanza frequente. Allora, dal punto di vista logico, fila, no? Cioè il sistema fa le tre proposte, l'utente a questo punto o accetta o non accetta. Dal punto di vista del diato del, del token, però, c'è un problemino. Questo blocco, il sistema calcola tre proposte, è un blocco che come soggetto ha il sistema. Quindi, questo è un blocco che il sistema informativo fa da solo: deve fare il calcolo e cercare le alternative, filtrare i medici, le specialità, ordinare per quelle più brevi e ti propone le tre più vicine. Oppure con qualche altro criterio, perché magari non te le propone tutte e tre attaccate nello stesso giorno, perché se, sarebbe poco probabile che tu, eh, diciamo, se non puoi la prima, non, tu possa la seconda, o cose cioè, del genere. Avrà delle sue logiche per farlo. Poi, di dentro, c'è tutto un mondo di ottimizzazione del tipo io lo faccio meglio di te, il sistema è più furbo, è meno furbo, è più intelligente, riesce a soddisfare meglio le esigenze degli utenti, eccetera. L'importante è che lo faccia e se ne esca con queste tre proposte. Quando il sistema ha finito di fare questo calcolo, il token esce no, da questa azione. Cosa fa il token? A massima velocità, ricordiamoci che al di fuori dell'azione il token non lo ferma nessuno, scende da questa freccia. Arriva al rombo di scelta e il rombo senza fermarsi, senza fermare il token, senza interrogare l'utente, deve sapere se l'utente accetta o no. Eh, l'utente poverino non è neppure stato informato, non ha avuto tempo di rispondere. Okay? Allora, questo è, se vogliamo, un esempio concreto di quello che dicevamo in teoria: eh, il rombo di scelta deve agire su informazioni già note al sistema informativo. Allora, sul fatto che sopra fossero note queste informazioni è perché il sistema l'aveva appena calcolato, il sistema verifica e quindi sull'esito di questa verifica faccio la scelta. Questa era una verifica sull'esito di un'operazione fatta dal sistema. Questa invece dovrebbe essere una verifica sull'esito di una risposta data dall'utente. Però la risposta data dall'utente deve essere anche qua un'azione esplicita prevista dal sistema. Eh, lo dico in altre parole, il sistema informativo non può decidere finché l'utente non ha risposto, ovvio, ovvio a parole, nel modello dire che una cosa non può succedere finché un'altra non è avvenuta significa che devo avere una dipendenza sequenziale, quindi vuol dire che mi manca qua in mezzo, togliamo questa freccia, mi manca qua in mezzo un'altra azione in cui l'utente Risponde, accettando o chiedendo di essere messo in lista d'attesa, invio. Io ho scritto lunga, scriviamo giusto blocco, farò un pochino. Quindi ricordiamo, ricordiamoci sempre, ogni volta che c'è un blocco di scelta, che quindi interroga delle informazioni, si chiede se una certa cosa è vera o non è vera, se è maggiore di 7, se è minore, se è accettato o se non è accettato, chiediamoci sempre, diciamo, acquisiamolo come riflesso, questa informazione dove l'ho ottenuta? Ce l'ho? Ce l'ho già da prima? Ce l'ho già da dove? Se non c'è, dobbiamo ricordarci di aggiungerlo, soprattutto... No? Soprattutto quando coinvolge un'azione dell'utente. Devo dare il tempo di, che l'utente possa rispondere. E finché l'utente non risponde, il sistema non va avanti. Quindi l'utente può rispondere nel giro di un secondo o nel giro di mezza giornata. Ovviamente quella richiesta, perché di questo stiamo parlando, del processo che governa la richiesta, non arriva a, ter, a termine, non è conclusa, non è compiuta, finché l'utente non avrà risposto. Poi uno, volendo, può immaginarsi dei dei meccanismi di time out del tipo beh, se non rispondi in un mese no? oppure se non rispondi in, in tre ore eh, allora annullo richiesta è un di più che si può aggiungere e che noi non stiamo facendo perché non è richiesto dal testo ok quindi questo tipo di comportamento lo, ehm, siamo riusciti a modellarlo esclusivamente usando la sequenza il parallelo è la scelta. Abbiamo sempre fatto attenzione a iniziare la descrizione di ciascuna azione con un soggetto esplicito. Il paziente, il sistema, il sistema, l'utente. Ecco, sbagliato, non è l'utente, è il paziente. Quanto è difficile rimanere, no, continuare a usare i termini che abbiamo deciso di usare l'uso del sinonimo, invece dobbiamo cercare di combattere questo istinto molto spesso ma non dico sempre, perché non è detto che sia sempre queste azioni tendono a essere un po' alternate l'utente fa una cosa, il sistema ne fa un'altra, l'utente ne fa un'altra il sistema ne fa un'altra e così via è abbastanza naturale, è un'interazione tra due Sistemi ciascuno dei quali porta avanti di un pezzettino una procedura, un processo, e poi arriva fino a dove può lui e ha bisogno a questo punto della collaborazione dell'altro. Ricordiamoci ancora anche che noi stiamo modellando qua anche quando diciamo il paziente risponde oppure il paziente inserisce. Ciò che stiamo descrivendo qua in realtà è il sistema informativo. Sempre. Questo è il modello del sistema informativo, non del paziente, della persona. Quindi ciò che stiamo dicendo qua in realtà è che il sistema informativo a questo punto permette al paziente di inserire. Non lo scriviamo così perché diventeremo pazzi a scriverlo. Però ricordiamoci sempre che questa è la descrizione di ciò che fa il sistema informativo. Quando noi mettiamo il paziente come soggetto è perché responsabilità tu, sua, compiere con l'azione compiere quell'azione dove? col sistema informativo quindi ogni qualvolta il soggetto è il paziente, il medico, eccetera dobbiamo sempre nella nostra mente leggerlo come se fosse il sistema informativo permette o obbliga o richiede dipende un po' come volete mettere il verbo al paziente, al medico, all'utente di fare questa cosa e il sistema informativo c'è sempre in tutti i blocchi quindi un altro modo di leggerlo è il paziente, virgola, con il sistema informativo, virgola, insieme al sistema informativo, virgola, grazie al sistema informativo, virgola, interagendo con il sistema informativo, mettete quello che volete, virgola, inserisce una nuova richiesta. Quindi anche quando non c'è scritto sistema informativo, c'è sempre, perché questa è la descrizione del comportamento che deve avere il sistema informativo. questo ha due conseguenze una è che quando scrivo effettivamente il sistema informativo vuol dire che sono azioni che non coinvolgono nessuno degli utenti che il sistema può fare da solo quando coinvolge almeno un utente il sistema lo lasciamo sottinteso altrimenti se, non, se lo lasciassimo sottinteso anche qua non si capisce chi deve fare cosa la seconda conseguenza è che le azioni che l'utente fa senza interagire col sistema informativo, che non implicano un'interazione con il sistema informativo, le azioni che fa l'utente di cui il sistema informativo non viene a conoscenza, ecco, queste azioni non devono essere modellate. Io devo riuscire a modellare solamente ciò che lascia traccia nel sistema informativo. Il sistema informativo sa se l'ho fatta o no. Se cioè non posso avere un'azione lì dentro del tipo l'utente si mette le dita nel naso. Eh, a parte il fatto che non posso obbligare l'utente in quel momento a fare quell'azione ma, ma il sistema informativo non potrebbe comunque saperlo se questa azione è stata fatta oppure no quindi ogni volta che un pur nella, nello svolgersi delle funzioni l'utente fa dei passaggi interagendo o con nessuno, per conto suo, o con altre persone, o con altri sistemi informativi, questi passaggi sono del tutto invisibili al nostro sistema informativo che stiamo modellando. Se immaginiamo qua, il paziente risponde, il sistema calcola le proposte, va bene, visualizza, e il paziente risponde. Lì in mezzo probabilmente il paziente avrà consultato la propria agenda. Questa agenda può essere un'agenda di carta, questa agenda può essere sua moglie, senti ma io giovedì sono un libero o no? L'agenda può essere Google Calendar, che è un sistema informativo, ma è un altro, non è quello che sto costruendo io. Allora, il fatto che l'utente l'abbia fatto, con quale agenda l'abbia fatto, oppure non l'abbia fatto perché se lo ricordava a memoria, oppure l'abbia tirato a caso, ha detto sì, accetto la prima che c'è, tanto ne ho bisogno per cui poi mi adeguo, non lo sappiamo noi ciò che riusciamo a sapere è ciò che avviene quando l'utente poi interagisce col sistema interagisce e dirà sì o no sia sì, una delle tre oppure no però c'è stato prima non lo sappiamo e non lo dobbiamo modellare quindi teniamolo presente tutte le volte che raccontiamo dei processi in cui ci sia un'interazione tra le persone tipo io vado allo sportello e consegno un modulo su cui ho compilato dei dati. Allora, Quell'azione lì, in cui io prendo un modulo di carta, la consegno ad un'altra persona allo sportello, non c'è. Il sistema informativo non lo sa. Il sistema informativo potrà venirlo a sapere solamente quando l'impiegato allo sportello, ma lui, non io, interagendo con il sistema informativo, inserirà i dati che sono presenti nel modulo o confermerà che io ho consegnato la fotocopia della carta d'identità, dell ad esempio. Quindi, immaginate, andate in banca, vi dicono, devi portarmi la fotocopia del documento. Allora, nel processo non ci sarà il cliente consegna all'impiegato la fotocopia del documento, ci sarà l'impiegato conferma la ricezione della fotocopia del documento. Punto. Neanche dal cliente, perché non so se sarà dal cliente o da suo cugino che passava di lì, o l'ha trovata per terra entrando, o gli è arrivata per posta, a meno che non ci sia un campo in cui l'impiegato deve scrivere come l'ha ottenuta, te l'ha data lui, te l'ha data il suo cugino, l'ha trovata per terra, te è arrivata per posta. Dobbiamo, qui abbiamo, dobbiamo abituarci a un approccio un po' minimalista, io modello solo quello che il sistema informativo vede quindi quello che dicevo la volta scorsa mi metto dentro la scatola del computer guardo il buco della serratura solo quello che riesco a vedere da lì fa parte del mio mondo fa parte di ciò che devo modellare il resto non mi interessa e se anche mi interessasse non lo posso sapere ok quindi questo contrasta un pochino a volte con le descrizioni testuali che abbiamo dove per far capire cosa succede si racconta cosa, cosa devono fare le persone ecco non tutte le azioni che fanno le persone implicano un'interazione col sistema informativo e quindi non tutte devono essere modellate. Però noi dobbiamo riuscire a capire quali invece sono, lasciano, questa è il modo, la frase che diciamo spesso, lasciano traccia nel sistema informativo. E per lasciare traccia devi interagire in qualche modo. Che può essere mi collego, inserisco dei dati, che può essere salgo sull'autobus, timbro il biglietto che può essere vengono riconosciute dalla telecamera mentre passo o molti altri modi però in qualche modo l'informazione deve arrivare al sistema ok quindi con queste precisazioni direi che questo processo è concluso viene percorso questo processo ogni qualvolta ricordiamolo sempre un nuovo paziente inserisce, vuole inserire una nuova richiesta quindi se lo stesso paziente inserisce tutto il nostro soggiorno o in giorni diversi più richieste, e beh, questo processo verrà attraversato più volte da token diversi. Ogni token si porta dietro, dicevamo, le informazioni sulla specifica richiesta che stiamo reportando. È un po' come è facile a volte immaginarselo, io rifaccio di nuovo questo parallelo che avevo già accennato la volta scorsa, il modulo di carta che si intitola richiesta visita. Dove ho tante sezioni da riempire, tante firme, contro firme, caselle da spuntare, e via via questo modulo all'inizio scriverò le mie alternative, lo darò, se fosse cartaceo, lo darò all'impiegato, lui mi dice no, alternative accettate, sì, no, controproposte, e me le indica e così via. Se io devo fare tre prenotazioni, dovrò fare tre fogli, ciascuno compilato con informazioni diverse, che potranno fare dei percorsi diversi in tempi diversi, alcuni accettati subito, altri accettati con una controproposta, altri messi in lista d'attesa anche dello stesso utente, poi se un utente è ancora diverso a maggior ragione la, la, sua, eh, pro, la sua richiesta farà un percorso diverso, ma tutte le richieste fanno dei percorsi che sono compatibili con quanto è stato prescritto qua, con quanto è stato specificato da questo processo. Noi lo chiamiamo token per dire l'identificativo di una singola esecuzione di questo processo. E quando il token muore, qua sotto, posso dire che l'azione di prenotare una visita si è conclusa. Con successo, con, con, con pieno successo, con un successo parziale, eccetera, ma comunque quella parte lì è conclusa, non c'è più niente da fare su quella richiesta. Sulla prenotazione di quella richiesta, perdono, Sulla richiesta c'è ancora da fare parecchio, perché poi alla fine la persona deve andare, eccetera, eccetera. Ma sulla prenotazione non c'è più nulla da fare. Il processo di prenotazione è concluso pietra sopra. Ok, allora questo processo pur essendo un po' articolato in realtà tutto sommato è abbastanza semplice, abbastanza lineare. Non sempre sono così le cose e quindi per permetterci di poter modellare situazioni più complesse andiamo a vedere qualche altro costrutto in più che è il formalismo delle gli activity diagram ci fornisce. Allora, il primo in realtà è semplicemente una scorciatoia. Eh, prima ci siamo detti è fondamentale e importante che all'interno di ciascuna azione sia identificato il soggetto. Chi è responsabile? Vi insieme al sistema informativo, c'è sempre chi è responsabile di compiere quell'azione. Nel nostro sistema avevamo solamente due figure, che era quella del paziente e quella del medico, però devo capire se una certa cosa deve fare il medico e deve fare il paziente. Oppure una cosa che il sistema informativo può procedere autonomamente perché non ha bisogno di interagire. E quindi ci siamo detti, in ogni singola azione... Ricordiamoci di mettere bene il soggetto, e il soggetto è o il sistema informativo oppure uno delle tipologie di utenti che dovranno interagire col sistema. Come scorciatoia, noi possiamo disegnare gli diagramma in modo leggermente diverso, eh, dividendo il foglio in colonne o in righe se preferite, però io vedo il tempo meglio scorrere, scorrere dall'alto verso da il basso che dalla sinistra da sinistra verso l'elto quindi dividere questo coso, in questo caso il foglio in colonne e dire che ciò che avviene in ciascuna colonna è responsabilità di uno specifico attore, di uno specifico tipo di utente. E quindi anziché ripetere ogni volta il paziente fa questo, il paziente fa questo, faccio una colonna che si intitola paziente e tutte le azioni che deve compiere il paziente le metto sotto questa colonna avrò una colonna che si chiama sistema informativo e tutte le azioni che può compiere il sistema informativo da solo le metto sotto quella colonna e così via è solo una semplificazione sintattica, grafica e eh? non cambia per nulla il significato di ciò che abbiamo fatto il soggetto o lo metto dentro l'azione o lo metto come intestazione della colonna questo semplifica un pochino la scrittura delle azioni perché dentro l'azione non devo più metterlo al soggetto è implicita sotto il terzo, è già dichiarato a livello di colonna. Eh? Queste colonne in gergo si chiamano swim lanes, non sono le, le corsie della piscina, perché sembrano un pochino una piscina, devi in tante corsie ciascuno va nella sua. Quindi qua è chiaro che eh, l'azione la, di iscriversi è un'azione di cui è responsabile lo studente, che lo studente deve compiere, virgola, interagendo col sistema informativo. La virgola che guardiamo sempre questa notazione, a parte del fatto di essere totalmente equivalente, quindi adesso possiamo ridisegnare il processo che abbiamo fatto usando le swim lane, vediamo come viene: ha anche un altro vantaggio che è quello di evidenziare in qualche modo le comunicazioni, o gli scambi di informazioni. Cioè, c'è un'informazione che viene definita, ad esempio, dal professore che in qualche modo viene usata dallo studente, perché poi se lo studente deve procedere, dopo che il professore ha fatto questo, deve sapere: uno, che il professore ha finito, e due, che cosa ha fatto, che cosa ha scritto nel, nel programma del corso, nel syllabus. Quindi, ogni qualvolta una freccia attraversa il confine tra due corsie, in qualche modo evidenzia il fatto che diversi tipi di attori in qualche modo comunicano comunicano per mezzo attraverso la mediazione del sistema informativo perché se comunicano tra di loro perché si incontrano in corridoio e si dicono delle cose il sistema informativo non lo sa quindi sono dei punti in qualche modo di sincronizzazione tra persone diverse che implicano in qualche modo uno scambio di informazione organizzato Già prima c'era questo, non stiamo aggiungendo nulla, solo qua è un pochino più evidente dal punto di vista grafico. Ovviamente l'appartenenza di un'azione a una colonna è un concetto che ha senso solo per le azioni. Cioè il nodo di avvio, il nodo di fine, il fork, il join, il choice, il merge, tutti questi altri simboli, che vengono eseguiti in automatico dal token non richiedono l'intervento né del sistema informativo né dell'utente Li posso mettere dove voglio okay? il fatto che questo fork sia qua nella colonna professore piuttosto che nella colonna studente piuttosto che nella colonna amministrazione è una scelta nostra puramente estetica non significa nulla, non ha nessun significato okay? così come anche il nodo di start lo potrei mettere dove voglio Normalmente per motivi grafici lo metto vicino al primo blocco, ma per non mettere una freccia che attraversa tutto inutilmente. Okay? Allora, per il fork e per lo start è facile. Non facciamoci ingannare sul choice ad esempio. Ricordate la pippa che vi ho fatto prima su questo nodo, il fatto che lo il paziente dovesse aver inserito questa risposta prima che io possa decidere ecco, quando hai le swim lane ti viene quasi da dire ma se il rombo è nella colonna del paziente vuol dire che è il paziente che fa questo no. il rombo è una cosa che va avanti in automatico, non ferma il token quindi non può intervenire nessuno quindi se noi volessimo vabbè, ehm, e qui ci sono alcuni altri esempi di swim lane in realtà, sono processo, questo è il processo che avevamo già, già definito prima, ridisegnato come swim lane, ma noi lo facciamo sul nostro esempio. Possiamo creare un altro diagramma, sempre un activity diagram, che è sempre paziente tenuto una visita bis in alternativa. E come lo disegno? Allora devo dividere, Aspetta, eh. Eccole qua. Eh, le, le swim lane, il tool Aster, le chiama partizioni. Le partizioni possono essere in verticale, quindi divido le corsie in verticale oppure orizzontali, allora a questo punto. Il processo procederà da sinistra verso destra piuttosto che dall'alto verso il basso. Clicco su partizione e la prima partizione sarà il paziente. La identifico con la tipologia di utente, perché più o più o tardi chiameranno l'attore, responsabile di quell'attività. E poi ne ho un altro che è il sistema. Questo processo è condotto solamente da questi due attori. È carino perché a colpo d'occhio riesco a capire chi è coinvolto. Il meccanismo di prontazione coinvolge il medico? No, non c'è all'inizio. Nella notazione prima, per rispondersi al fatto che coinvolge o no il medico, dovrei andare a leggere tutti i blocchi. Mentre qua lo vedo a colpo d'occhio. Dopodiché lo stesso processo lo posso trasportare, copia, incolla dall'altra parte e semplicemente spostare, oppure se l'avessi già fatto dall'inizio, disegnare direttamente nel posto giusto le azioni che compie il paziente, quindi tutte queste parti sono parti del paziente anche questa bisogna un po' convincere queste swim lane a spostarsi, eh, ma questo... dopodiché questo è un lavoro che fa il sistema, il sistema propone, il sistema calcola, e il paziente risponde, il paziente risponde, lo metto di là, il sistema è il sistema, adesso graficamente è un po' bruttino, ma noi possiamo eventualmente spostare queste due frecce, beh, bisogna un po' aggiustarlo graficamente, non posso riesco a ridurre lo zoom Allora così mancava la freccia da qua che diceva che questo era confermato così paziente conferma oppure paziente non conferma so una cosa di questo genere E una volta che ho fatto questo, il soggetto diventa opzionale, inutile, per cui potrei editare tutte queste togliendo il soggetto. Il paziente che ha scritto sopra inserisce una richiesta, inserisce le altre alternative e così via. No? Specifica l'urgenza. Selezione alla specialità verifica se una delle alternative è disponibile. eccetera, eccetera, no? e possiamo andare avanti. Semplicemente il soggetto c'è ma anziché essere scritto dentro l'azione è scritto nell'intersezione di colonna non abbiamo cambiato nulla eh, quale forma usare con le partizioni oppure senza lo lascio alla vostra scelta il significato è esattamente lo stesso dipende come vi trovate meglio chiaramente a modellare come dal punto di vista visivo non vi sembra più chiaro, più semplice come criterio molto molto becero, di solito con le corsie si scrive meno. Ok, quindi questo è il primo costrutto che di fatto non ha aggiunto molto, anzi non ha aggiunto nulla alla, alla, dal tipo di diagrammi che possiamo disegnare, ma ci fornisce semplicemente una modalità diversa. Adesso passiamo a quelli invece realmente aggiuntivi realmente nuovi allora eh, ciò che abbiamo modellato finora meglio ciò che possiamo modellare con i costrutti che conosciamo finora di fatto ha una limitazione abbastanza forte questa limitazione è il fatto che il processo può solo interagire con degli utenti e basta quindi tu è un processo che è nelle mani dell'utente e del sistema e viene condotto indipendentemente da ciò che succede intorno a lui se intorno il mondo crolla se la clinica chiude, se le nuove specialità vengono aperte o non so che cosa quel processo non ne viene influenzato una volta che il token è stato generato segue quella strada lì um, Esistono dei costrutti, che sono questi tre, che permettono invece a un processo, in qualche modo, di comunicare con ciò che esiste all'esterno del processo stesso. Mandare informazione a qualche altro sistema informativo o qualche altro processo, o ricevere informazioni da qualche altro sistema o o informativo o processo. Quindi... Tutto ciò che è il mondo esterno al processo, che sto modellando a questa specifica activity, cosa può essere? Può essere o un'altra activity dello stesso sistema informativo, oppure proprio un altro sistema informativo. Dal punto di vista del processo non cambia molto perché per lui è sempre l'esterno, il mondo esterno. Quindi in realtà questi strumenti che vediamo adesso ci possono permettere di essere usati in due contesti abbastanza diversi. Uno per far comunicare e collaborare processi diversi miei, del mio sistema informativo, che sto progettando io. Perché magari un certo processo per andare avanti deve richiedere che un'altra attività, un altro processo sia arrivato a termine, sia, abbia calcolato un certo risultato e allora fino a quando quell'altro non ha finito io non posso andare avanti. se essere un altro processo non posso mettere una freccia sequenziale, lui finisce poi no perché lui va avanti per conto suo con i suoi token allora in qualche modo mi comunicherà guarda che io questa informazione l'ho calcolata quindi tu puoi andare avanti quindi li useremo come strumenti di sincronizzazione e in alcuni casi di scambio dati tra diversi processi del nostro sistema ma gli stessi costrutti li possiamo usare anche per modellare il fatto che il nostro sistema informativo tutto può Comunicare, e integrarsi con altri sistemi informativi. La dico la più banale: mando una mail all'utente, cioè qui a un certo punto dice sistema, conferma paziente l'avvenuta prenotazione. Allora, questa conferma può avvenire sullo schermo, ti scrivo confermo la prenotazione oppure posso mandarti una mail, o tutte e due. Eh? Allora, mandare una mail. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mio sistema informativo deve contattare un altro server, che è un server per l'invio delle mail, passandogli un blocco di testo, che è il testo della conferma che ti deve mandare. Se ti mando l'SMS, devo, il mio sistema informativo si deve interfacciare con il sistema informativo di, di, di, di team, di Vodafone, di Tre, del fornitore che io uso per mandare gli SMS e passargli un messaggio, il testo del messaggio, il numero del destinatario, così via, un pacchetto dati fatto in un certo modo. Quindi in questo caso sono azioni attraverso le quali, specie di azioni, attraverso le quali il sistema informativo scambia dati, in questo esempio semplice che abbiamo fatto, invia dati verso un altro sistema informativo. Poi quale sia il meccanismo? Per cui, da quel sistema informativo con cui ho parlato, il mio provider di posta, il mio gestore telefonico, poi alla fine questo messaggio ti arriva in tasca e ti vibra il telefono, non è più un problema mio. Non sto più modellando io. Io so solo che per far arrivare un SMS all'utente devo mandare un messaggio al sistema informativo di Vodafone, con cui ho un contratto, bla bla bla, per fare certe cose quindi dal punto di vista del sistema informativo è un invio di informazioni all'esterno. Allora, vediamo quali sono i costrutti, così poi facciamo degli esempi concreti. Vabbè, questa rappresentazione voglio far vedere che il, il sistema informativo parla con il resto del mondo, non è molto evocativo. Allora, vediamo la prima cosa che può succedere nel resto del mondo, la più semplice, la più banale. Passa il tempo. Allora, ci sono dei, dei processi che possono dover essere sincronizzati col tempo, col tempo reale. Finora in un processo il tempo non c'è, non l'abbiamo visto. Ciò che abbiamo detto è che immaginandoci il viaggio del token, abbiamo detto che il token va sempre avanti sulle frecce, sui join, sui merge, va avanti da solo, alla massima velocità si può fermare in attesa all'ingresso di un'azione prima di entrare, quando? quando chi è responsabile di dover compiere quell'azione non è pronto o non ha voglia o sta facendo altro e quindi non è in grado di prendere in carico quel token il token può essere dentro un'azione perché qualcuno lo sta lavorando noi non abbiamo modo di distinguere se sei in attesa o se hai già iniziato, semplicemente sappiamo che da lì deve passare. Però non c'è nessun vincolo né di tempo minimo né di tempo massimo, né di a che ora questo succede, semplicemente quando il token arriva, da quel momento in avanti, per i prossimi 100 miliardi di anni, sappiamo che qualcuno è responsabile di fare una certa cosa. Poi appena l'ha fatta, automaticamente il token passa a qualcun altro che deve fare qualche altra cosa. Ma cosa succede se noi dobbiamo dire questa cosa avviene alle 8 di domani mattina? O il primo giorno di ogni mese? Oppure tra la domanda e la risposta devono passare 10 minuti? Allora devo avere un modo per poter esplicitare il passaggio del tempo e dal punto di vista del processo nel momento in cui il tempo passa nessuno fa nulla. Il processo si blocca, si congela in attesa che il tempo passi. E questo si fa con un simbolo che molto alla lontana ricorda la clessidra, cioè due triangolini messi vertice contro vertice. Allora, il significato del simbolo di attesa temporale è che quando il token arriva al suo ingresso, questo token viene bloccato, ibernato, messo in pausa, secondo un criterio puramente temporale. Quando il tempo. Quindi attivo un timer e quando il timer suona, scatta il token, viene rilasciato ed esce all'istante, quando il tempo è passato. Il vincolo. Quindi, Vabbè, qui fa, qui fa vedere no, scusate, questo è già l'altro. Eh, C'è un vincolo. Portiamo avanti la, la metafora del timer: il token arriva e imposto il timer, poi scompaio dalla faccia della terra, mi iberno e mi potrò essere svegliato solamente quando il timer suonerà. Questo che cosa implica? che nel momento in cui imposto il timer devo sapere esattamente a quanti minuti impostato eh? quindi nel momento in cui il token entra in pausa in quel momento, nel momento in cui il token entra deve essere possibile determinare esattamente l'istante di tempo in cui il token uscirà non il tempo minimo o il tempo massimo, no, no, esattamente il tempo. Quindi, mi viene in mente proprio l'ultimo, poi lo vediamo nel fare questo esercizio, se uno dicesse eh, l'utente deve rispondere entro 15 minuti, non posso usare una cosa di questo genere per attendere la risposta dell'utente perché in questo caso attenderebbe esattamente 15 minuti se l'utente risponde dopo un minuto il sistema non se ne accorge perché è ibernato, perché è in pausa okay? io posso ind ind indicare delle espressioni temporali descrivere no? il tempo di attesa in modi diversi può essere un tempo di attesa relativo come qua, aspetta 5 minuti da, da quando sei entrato quindi il token uscirà 5 minuti dopo che è entrato una quantità, una quantità relativa Oppure posso fermarmi, no? immaginate ehm, l'iscrizione ad un esame, allora si può iscrivere, ma poi il certificato di iscrizione, quello che è, avviene solamente il giorno dell'esame. Allora rimane in attesa fino al 27 ottobre. Quindi la clessidra avrà indicato un istante di tempo ben preciso, non un intervallo di tempo rispetto all'entrata. Oppure anche descrizioni più complicate, tipo alle 9 del terzo giovedì del mese prossimo. Perché se la regola dice quello, scriviamo quello. Quindi possiamo descrivere ciò che vogliamo, un istante di tempo legato al assoluto, legato al calendario, oppure relativo legato all'istante di arrivo del token. La cosa importante di cui dobbiamo essere sicuri è che nel momento in cui il token arriva lì io debba saper calcolare esattamente quando deve uscire, cioè quando entra saprò già come, come andare in prigione nel momento in cui entra ti dicono esattamente il giorno in cui uscirà Uscirai. qui non c'è so buona condotta o altro no? e nel frattempo quel processo o almeno quel token è lì congelato bloccato, non può fare altro non può essere tolto prima, non può essere interrogato non può... nessun utente ci può fare nulla con quel token Ok? quindi questo è il primo Molto rudimentale, modo che ha un sistema di interagire col mondo esterno, o perlomeno con la proprietà del mondo esterno del fatto di avere un tempo che scorre. Altre volte, quindi a volte in questo caso dice il, la, il cibo che lo metto nel microonde, è impostato 5 minuti, aspetto questi 5 minuti e poi dopo prendo il cibo. Il tempo di attesa è fisso. Quindi io ti so già dire prima quando sarà finita l'attesa. Però nella maggior parte degli altri casi eh, può succedere di dover attendere, ma nella maggior parte delle attese noi attendiamo qualcosa, non attendiamo un certo istante di tempo. Aspetto che mi chiami, aspetto di avere quell'informazione, aspetto che il sistema abbia calcolato aspetto che ci siano almeno 10 utenti, così possiamo fare il biglietto per comitiva anziché quello singolo, aspetto che avvenga qualche cosa, aspetto che dall'esterno, perché innanzitutto aspetto, e quindi nel mio processo non faccio nulla, e decido di non far nulla fin tanto che nel mondo esterno non si verifichi una qualche condizione, una qualche situazione. Allora questo lo modello con un simbolo che è questo Uh, rettangolo a cui manca un dente che indica la ricezione o l'accettazione di un segnale la questo dente che manca indica una freccia che entra dentro il rettangolo no? quindi un segnale, un'informazione che arriva da fuori perché quando io dico aspetto no, che qualcosa succeda non basta che questa cosa succeda è anche necessario che qualcuno me la dica me lo dica che è successo perché se succede nessuno mi informa col sistema informativo come fa a sapere che adesso deve sbloccarsi quindi in qualche modo ci dovrà essere una collaborazione di qualcuno che mi manda un segnale che poi è un altro modo per dire un'informazione che permetta a questo processo di sbloccarsi allora come lavora il token? questo è un processo molto sequenziale Metto l'acqua, accendo il fuoco, aggiungo il sale e aspetto che l'acqua bolla. Questa è la ricetta per fare la pasta, no? Allora, quando il token arriva qui, il processo si mette in attesa. Come se fosse una clessidra. Nessuno fa nulla. Il token si blocca. La differenza è la condizione d'uscita. Nella clessidra devo dire esattamente tra quanto tempo uscirò. Qua invece rimango in pausa, ibernato, a tempo indeterminato, finché a questo processo, a questa attività, non arriva un segnale, segnale che dice che l'acqua bolle. Quindi rimane attesa fino all'arrivo del segnale che indica, dell'informazione, che indica che l'acqua sta bollendo. Quindi vuol dire che qualcuno lo deve mandare questo signore. E questo qualcuno è nel mondo esterno. Quindi vuol dire, riprendendo la definizione che abbiamo dato prima di esterno, vuol dire un altro processo del mio sistema informativo, oppure addirittura un sistema informativo diverso, esterno al mio. Non un utente. Perché l'ultima volta che ho controllato gli utenti non hanno una presa di rete qua dietro non sono in grado di comunicare, mandare segnali direttamente al sistema informativo, ti ho mandato un bit, no. no, qui si parla di segnali, scambio di messaggi, scambio di dati, e lo scambio di dati avviene tra macchina e macchina, tra software e software, dal sistema informativo al sistema informativo, tra processo 1 e processo 2, del sistema informativo, ma senza tempo. L'utente semmai, Può interagire con un sistema informativo il quale poi manderà il messaggio a te. Allo scambio di messaggi avviene tra macchine. Quindi, questo tipo di, di azioni, di nodi, non sono azioni vere e proprie, sono blocchi di attesa in cui si aspetta che un determinato segnale generato da un altro processo dello stesso di, di sistemi informativi. Non venga inviato e quindi permetta di sbloccare. Eh, non succede nulla finché il token è fermo qua, nessuno fa niente, l'utente non può agire con, con questo processo. L'utente non è coinvolto, non c'è soggetto qui. No, il se, se soggetto, se vogliamo, è sempre il sistema informativo rimane in attesa di. Non lo scriviamo perché già, è già significato del simbolo. Ok? Quindi non c'è una ricezione segnale da parte del dell'utente, da parte... questo è uno di quei blocchi che non ha paternità, che non ha responsabilità semplicemente essendo un blocco in cui non si fa nulla se non attendere, non c'è nessuno che è responsabile di non far nulla, non c'è nulla da fare quindi nel swimlane mettiamolo dove vogliamo non cambia niente se vogliamo aiutarci per non confondersi di idee lo mettiamo nella colonna del sistema informativo ma se no fa lo stesso semplicemente indica, è come se fosse un, un join no? Quando avete un join, il token arriva lì e aspetta che un altro token arrivi. Questa è la sua natura, è il suo funzionamento. E qui aspetta che arrivi non un token, ma un'informazione da un'altra parte, proveniente da un'altra parte. Cosa fa questo segnale? Fa due cose. La prima è evidente, sblocca il processo e permette il token di liberarsi e di andare avanti. La seconda è che molto spesso un segnale non è un segnale di sincronizzazione pura, ma porta anche un valore, dei dati. E allora, da quel momento in avanti, il sistema informativo avrà ricevuto e salvato nel modello concettuale delle informazioni che prima non aveva. Mm? Non so, ho emesso la fattura e poi l'utente me l'ha pagata. Però devo aspettare che l'utente paghi per poter andare avanti, per poter scrivere a bilancio. Come faccio a sapere che l'utente è pagato? Beh, magari se sono bravo sono riuscito a mettermi d'accordo con, con la mia banca per fare in modo che quando il bonifico arriva la banca mandi direttamente un messaggio, non una mail all'impiegato, ma mandi un messaggio al sistema informativo. E qua automaticamente sblocca e va avanti. Poi questo esempio lo facciamo nei due casi, questo del bonifico ricevuto, che forse chiarisce. Ecco, però ci manca l'altra metà. Vi risparmio l'animazione. Ci manca l'altra metà della, del formalismo, l'ho detto eh, io sto aspettando di ricevere un segnale e questo segnale qualcuno deve averlo mandato. Come faccio a mandarlo? Come faccio a modellare il fatto che il segnale venga inviato? Lo faccio col simbolo complementare, duale, simmetrico, che è il simbolo di invio segnale. Il simbolo di invio segnale è anche qua è un rettangolo con una freccia uscente questa volta anziché entrante per indicare che l'informazione esce dal processo, frazione che, che, che il, diciamo così, il processo ha, viene mandata all'esterno, ancora una volta all'esterno può voler dire a un altro processo dello stesso sistema informativo, oppure direttamente al sistema informativo diverso, non a un, a un utente. un conto è dire il sistema mostra all'utente i risultati un conto è fare una freccia di invio del tipo invio risultati anche qua l'utente non ha oltre la porta di rete non ha neanche la porta USB quindi non posso ficcarli dentro direttamente i risultati dovrò mandarli a un sistema informativo il quale li visualizzi no? quindi, poi facendo esercizi su questa, su questa diciamo, finezza o questa diversa, diversa interpretazione eh, avremo modo di, eh, di discutere meglio allora, però vediamo dal punto di vista del token come funziona questo nodo, l'invio segnale, è molto semplice, è un nodo che non blocca il token, il token attraversa quel nodo, passa oltre, non si ferma, nel momento in cui il token attraversa l'invio di segnale, il sistema informativo manda questa informazione, manda fuori questa informazione, e poi il token prosegue senza fermarsi, senza stare a aspettare, io non so se questa informazione viene letta subito, ricevuta subito, oppure rimane in coda, rimarrà in attesa, non lo sappiamo, non ci interessa. Sappiamo che l'abbiamo mandata. E poi possiamo andare avanti a fare le nostre cose. Eh, non è detto, non è scritto, o meglio, non è obbligatorio scrivere chi sia il destinatario di questa informazione. Noi possiamo scrivere invia un segnale a quel processo lì allora dico invia questa informazione a un determinato processo a un determinato sistema allora è esplicito che quell'informazione è diretta a un determinato destinatario Il destinatario è sempre un processo o un sistema mai un utente l'ho già detto ma mi piace ripeterlo oppure posso semplicemente dire quale informazione viene inviata e lascio non detto a chi soprattutto se questa informazione può essere utile a più processi diversi, quindi in questo caso possiamo immaginare una sorta di invio in broadcast, io lo dico a tutti, poi se a voi interessa ascoltate, se no fa lo stesso, ignoratelo, quindi questo meccanismo di invio segnale serve sia per inviare in broadcast informazioni che tutti i processi possono sapere, in ebay l'asta è chiusa, allora tutti i processi che stanno monitorando il, diciamo, vari, le varie puntate su quell'asta da quel momento in avanti fossero uno, fossero cinque, fossero 10 utenti che stanno monitorando tutti sanno che da quel momento in avanti devono chiudere e quindi o l'oggetto è stato assegnato oppure no a loro quindi sia per un meccanismo di broadcast lo dico a tutti i processi che possono essere interessati a questa informazione che magari sono fermi in attesa di riceverla oppure lo mando specificatamente a un destinatario allora in quel caso lo scrivo lo specifico non notazione... la notazione è la stessa, non è necessaria di quindi questi sono costrutti molto, se vogliamo, di basso livello, semplici, che usiamo però ovviamente per costruire dei meccanismi di sincronizzazione più complessi. Um, questo diagramma prova a metterli insieme tutti è quasi un mezzo rompicato, quasi, no? Come Comprensione di che cosa succede. Allora, questo è un esempio di un sistema informativo che posso usare per prenotare dei biglietti, che sono biglietti di un concerto, cose di questo genere. Allora, io sono, se vogliamo, l'agenzia agenzia di viaggi, l'agenzia di vendita, quello che sia. e Ovviamente i biglietti non li ho io. I biglietti li avrà l'organizzatore dell'evento, quindi ogni volta che un mio cliente arriva da me e dice voglio comprare un biglietto, io questo biglietto lo dovrò ottenere, acquisire direttamente dalla fonte, da chi li vende. No? Questo è un concetto di vendita, diciamo in tempo reale non con vendita di blocco. Allora immaginiamo il sistema informativo che gestisce le vendite di questi biglietti. Forse è più facile pensare al biglietto del treno che a un biglietto di un concerto, perché il concerto è vendite, sono già le prevendite, sono i canali già fissi. Vieto del treno può andare in qualunque agenzia di viaggi. Allora ci sarà l'agenzia di viaggi fisica e allora chi usa questo sistema informativo, l'utente, il soggetto, responsabile di fare le azioni, sarà l'impiegato dell'agenzia di viaggi che schiaccia i tasti mentre voi gli parlate oppure un'agenzia di viaggio online per cui sei tu che ti colleghi e fornisci le stesse informazioni via web a, direttamente al sistema informativo senza nessun intermediario umano quindi quella prima azione, prenota il biglietto, può essere letta come e dovremmo saperlo se deve essere un contesto un pochino più ampio che non questo io disegno o l'utente collegandosi via web prenota il biglietto oppure l'impiegato prenota il biglietto per conto dell'utente ma l'effetto netto dal punto di vista del sistema informativo è lo stesso, c'è qualcuno che gli sta pigiando i tasti e sta mettendo la richiesta di un biglietto. A questo punto il sistema informativo cosa fa? Deve inviare che so, a Trenitalia una richiesta, un pacchetto dati, un messaggio, come? Non lo so, ci si metterà d'accordo con Trenitalia per capire quali sono i protocolli con cui ti invio questa richiesta. Le password, i codici criptografici, il formato del messaggio. Eh, vabbè. Sono cose da sistemare, ma di sicuro l'agenzia Viaggi deve mandare un'informazione a Trenitalia che dice guarda, io voglio, questo signore vuole prendere freccia rossa domani per Roma. Freccia rossa tipicamente non è una prenotazione, quindi il posto magari c'è o magari non c'è, o magari non c'è quella tariffa a cui lo volevi, eccetera, eccetera. A questo punto il sistema informativo ha mandato la prenotazione e cosa può fare? niente, fin tanto che non riceve la risposta dal sistema informativo di Trenitalia esempio. quindi io mando la richiesta e il sistema informativo di Trenitalia se è veloce mi risponde in 200 millisecondi, se è veloce come i treni mi risponde in 10 minuti ma eh, prima o poi mi risponderà con una conferma A questo punto, avuta la conferma, il mio sistema informativo potrà permettere al mio utente di comprare effettivamente il biglietto. Questo buy ticket implicherà probabilmente una, una, una conferma, un pagamento, eccetera, eccetera, o qualcosa del genere. Quindi l'utente interagisce col sistema. Prima per quando richiede il biglietto e alla fine quando perfeziona un acquisto che è già stato confermato, però, cioè, di cui sono da certo che il bene esiste. Però questo processo non poteva essere portato a termine solo dal mio sistema informativo perché aveva bisogno di informazioni che non erano nel mio modello concettuale. Io non so se ci sono ancora dei posti liberi su quel vagone. Devo chiedere un altro sistema informativo che poi mi risponderà. E allora come faccio? Beh, sicuro non sono sincronizzato, sicuro non posso andare a leggere nel suo database, gli manderò una richiesta e aspetterò una risposta. Quindi vuol dire che dentro la pancia di Trenitalia ci sarà un simbolo di ricezione di segnale che riceve le richieste di prenotazione da parte delle mille agenzie viaggi, elabora un pochino sul interno e invia un segnale di risposta con la conferma oppure la non conferma della prenotazione di richiesta. che per ogni segnale inviato tendenzialmente deve esserci qualcuno in qualche altro processo che lo riceve e per ogni segnale ricevuto deve esserci qualcuno in qualche altro processo che lo invia Se no rimaniamo come progetto SETI in attesa di qualcosa che non sappiamo se arriverà questa è una possibilità no? e io ho ragionato finora sul ramo di sinistra di questa figura guardiamo invece il ramo di destra il ramo di destra dice io ho mandato la richiesta e poi aspetto 48 ore potrei anche solo aspettare 4 minuti, dipende un certo tempo passato questo tempo, quindi il token arriva qua e rimane fermo passato questo tempo il token esce e la prenotazione viene annullata cosa mi rappresenta questo? mi rappresenta il fatto che se ho mandato una richiesta e entro un certo tempo più o meno ragionevole non mi arriva una risposta Quella la richiesta scade no? è un timeout in un certo senso allora qui ho un, un fork qua sopra quindi dal punto di vista del token dopo che ho mandato la richiesta il token si sdoppia e percorre le due strade in entrambe le strade, in tutte e due, si ferma in attesa. A sinistra si ferma in attesa della ricezione del segnale. A destra si ferma in attesa del, dello scoccare del timer delle 48 ore. Quindi noi abbiamo preso un, un token che ha appena mandato un segnale, l'abbiamo sdoppiato e l'abbiamo messo in due congelatori diversi con criteri di apertura e di sblocco diversi. Uno dei due succederà prima. Se, avviene, se arriva prima il messaggio di conferma, allora il token di sinistra si sblocca, mentre quello di destra rimane ancora nel congelatore, e quindi il mio utente potrà comprare il biglietto. E ho finito. Se invece non arriva la conferma, e quindi passo le 48 ore e un minuto, il token di sinistra, in attesa ancora della conferma, rimane qua per i prossimi 10 miliardi di anni se non diciamo nulla, rimane ancora qua. Quello di destra, passate le 48 ore e un millisecondo, esce. Esce, il sistema annulla la conferma, eh, annulla la prenotazione. E arriva al fondo arrivando al fondo il processo termina ed esce quindi quello dei due token che era rimasto congelato viene poi cancellato via. Quello, quel processo lì è chiuso e quindi tutte le varie copie del token ormai sono, vengono distrutte non c'è più poi vedremo meglio quella semantica della terminazione quindi in qualche modo vediamo che questo processino poveretto fatto solo di quattro blocchi in croce è più complicato da, da pensare, da gestire, da vedere perché ci dobbiamo immaginare intorno che ci siano delle cose qualcuno che riceve, qualcuno che risponde e se risponde e se non risponde non dipende solo da me o da me il sistema e il mio utente dipende da cose che avvengono, possono avvenire o no e avvengono in modo asincrono rispetto a me cioè non sono io che decide quando l'altro risponde con che tempo risponde posso solo sperare, ipotizzare predispormi quindi la cosa si complica proprio concettualmente perché le interazioni tra processo e processo o tra sistema e sistema non sono più governate dal mio token che decido io dove deve andare e quando deve andare ma sono asincrone l'altro sistema farà le sue cose con i suoi tempi se ha voglia di farle e quindi io dico vabbè, ho fatto la richiesta spero che mi arrivi una risposta però non ho visibilità su ciò che succede devo immaginarmelo è nel mondo esterno ci sarà un contratto che dice che deve rispondere prima o poi ma se poi non lo fai io non devo rimanere bloccato per 10 miliardi di anni con la mia risposta no? quindi devo in qualche modo predispormi anche per il peggio ehm um, Un'estensione, o meglio, noi l'abbiamo già detto, abbiamo detto che quando viene mandato un segnale, questo segnale in realtà porta, si porta presso due tipi di informazioni, la principale è un'informazione di sincronizzazione, adesso c'è la conferma, quindi puoi andare avanti, ti sblocco, ma la seconda informazione possono essere dei dati. Quando invio il messaggio richiede una prenotazione, dovrò dire che cosa stai prenotando, dove vuoi andare, in che giorno. Quindi non, mi basta, non è solo un segnale del tipo, oh, qualcuno ha fatto una prenotazione, ma dentro questo messaggio qualcuno vuole una prenotazione, apro la busta, dentro ci sono i dettagli della prenotazione. Quindi dentro c'è di fatto un oggetto, un'istanza della classe prenotazione, o una classe simile, che viene trasportata a cavallo del segnale dal chi ha inviato il segnale verso chi riceve il segnale quindi la ricezione del segnale serve sia per sbloccare il token che per acquisire informazioni l'invio del segnale serve anche per, inviare, per trasferire informazioni da un sistema informativo che ce l'ha a un altro sistema informativo che le riceve quindi se lo vogliamo vedere, noi possiamo usare, si usa la mente, almeno per il tipo di attività che facciamo noi, di solito a un livello di dettaglio a cui non arriviamo, eh, si può inserire un nodo di tipo oggetto all'interno di, di un diagramma, questo nodo oggetto, solo per farvelo vedere, su hashtag è questo qui, no, aspetta, questo qui, che è un rettangolino dentro cui mettiamo un'istanza di una classe no? metti il tipo di oggetto e vedi che ti fa scegliere che ne so la classe di quella del modello concettuale che viene trasferita adesso in questo caso non ha senso perché questo processo parla solo di una cosa che è della richiesta quindi è sottointeso che tutti stanno lavorando sullo stesso oggetto richiesto però in casi più complessi uno potrebbe voler dire, guarda che da questa attività a quell'altra attività si passano un oggetto oppure eh, no, perdono oppure questo oggetto può essere inviato in un segnale, attraverso un segnale non un disegnino, scusate ah, è inviato e ricevuto attraverso un segnale quindi se io voglio specificare quale informazione viene inviata o ricevuta lo posso fare dicendo, guarda, facendo un, un nodo di tipo oggetto dicendo di che classe è. Così è, ho descritto in modo esplicito quale informazione viene inviata oppure quale informazione mi aspetto di ricevere. Come dicevo, è un dettaglio che spesso non arriviamo perché allora, si, si capisce normalmente da contesto cosa succede. Um, da questo, questo slide semplicemente indica modi diversi. Questo è di nuovo è un artificio grafico, pure semplice. Di disegnare le frecce. Cioè per evitare che diventi un groviglio di frecce, se due nodi sono vicini, disegno una freccia. Non ha nulla a che vedere con i segnali, è questo semplicemente un modo grafico di disegnare le frecce. Oppure posso scrivere anche dei rimandi. Il rimando è un nodo di questo tipo qua che lui chiama connettore, ne posso mettere due, da due posti diversi, gli do lo stesso nome, AA oppure 1, 1, 2, 2, la freccia che entra nel primo esce dal secondo, e quindi questi punti A è come fossero collegati, no? Un rimando, per esempio, asterisco e poi continuo dall'altra parte, è un modo per formalizzarlo. Nel caso in cui l'arco trasporti un oggetto, il, rimando, il nome dell'oggetto lo posso anche mettere in questo modo così lo vedo direttamente sulle classi anche se sono disegnate lontano. Non, non ci perdo troppo tempo su questo perché come dicevo gli oggetti li usiamo poco. I rimandi possono essere utili solo per motivi di semplificazione del disegno. Ecco, io volevo solo farvi. Ah, giusto questo orologio o no? 36. Devi fare 53. Eh, ok. Volevo solo accennarvi, ma mi bastano questi 5 minuti che abbiamo. Eh, al discorso della, del bonifico, l'esempio del bonifico che ho fatto prima, no? Allora immaginiamo che io mando una fattura a un cliente il cliente mi paga e io quindi diciamo che invio la merce dopo che mi ha pagato, immaginiamo che il mio modello sia di questo genere. Quindi io devo essere sicuro che l'invio della merce sia successivo al pagamento da parte del cliente allora il modo tradizionale è quello di dire io ho uno dei miei impiegati che tutti i giorni va a verificare il conto corrente e vede se c'è il bonifico quindi verifica il conto corrente e se c'è il bonifico allora paga, se no non pagare, quindi se c'è il bonifico se no vuol dire che devo mettere dei blocchi di scelta lungo il cammino, quindi se lui ha pagato allora posso inviargli la merce, se non ha pagato ritornerò il giorno dopo a riverificare di nuovo il conto corrente. Tu mi dici, eh ma la mia banca è più furba. La mia banca quando mi arriva un bonifico mi manda una mail, mi manda un sms. Allora se la mia banca, se la mia banca mi manda un sms, questo processo non cambia. Perché il sistema informativo della banca, per mandarmi un SMS, quando gli arriva il bonifico, non voglio sapere come, ma quando gli arriva il bonifico, il sistema informativo della banca, contatta il sistema informativo di Telecom, dicendo manda un sms a questo signore, a questo numero anzi, Telecom fa quel che deve fare, mi fa arrivare il messaggio sul mio telefono, di tutto questo a questo sistema informativo non arriva niente. È il sistema informativo della banca che parla con il sistema informativo di un operatore telefonico che fa arrivare su un altro sistema informativo ancora, che è il mio cellulare, che poverino è un sistema informativo anche lui. Quindi sono tre sistemi informativi che sono parlati, e alla fine l'informazione è arrivata all'umano, a me. A quel punto l'umano si sveglia e dice ma sa che vado a controllare sul conto corrente. Verifica, sì, allora sblocchiamo la situazione. Quindi il fatto che l'umano Vada a verificare il conto corrente perché ha ricevuto la mail, il mio sistema informativo non lo sa. Quell'umano potrebbe essere un tipo, ansioso, non si fida delle mail, va a controllare sei volte al giorno. Oppure va a controllare solo una volta alla settimana anche se le mail sono arrivate in tempo reale ogni giorno. Che ne so io. Il mio sistema informativo non sa quando la banca ha mandato informazioni, quando il sistema informativo di Telecom ha mandato la mail, il messaggio al sistema informativo del suo cellulare. No, io non sono coinvolto. Okay? Quindi quando un sistema informativo manda una mail o la riceve, o, sulla, o manda un sms, quindi quando io mando qualcosa, di solito non c'è mai l'azione di ricezione, perché chi riceve è il cellulare del tizio e quindi se stessi modellando il sistema informativo sul cellulare vorrei far vedere la, la ricezione. Ma se no, se sto modellando il sistema informativo che sta sul, server, sul mio server, quella non c'è, non ce l'ho, non ce l'ho in mano. Invece l'invio e la recezione ce l'avrò se facciamo un'attività di integrazione di sistema tra me e la banca. Allora a questo punto diremo che io invio la fattura, come prima, poi invio un segnale alla banca, Eh, dopodiché aspetto che arrivi il bonifico in realtà questo invio di segnale potrebbe anche non esserci e poi finalmente mando la merce Il segnale alla banca vuol dire essenzialmente guarda che sto aspettando quel bonifico, cioè non mandarmeli tutti ma manda solo, mandami quello in particolare. Allora, in questo caso sto pensando soprattutto su questa ricezione di segnale attendi bonifico, oppure bonifico ricevuto, se vogliamo, perché attendi è già, già scritto. Che cosa attendo? Attendo che il bonifico sia ricevuto. Uh, attendo che il bonifico sia ricevuto, quando, quando ricevo un segnale che mi dice che quel bonifico è stato ricevuto, allora questo è un segnale, non è l'SMS, non è la mail, è un dato opportunamente formattato che direttamente il server della banca manda al mio server, il quale a quel punto può in automatico attivare, abilitare, quindi porta il token qui e quindi permette a chi deve fare l'attività di invio di merce effettivamente di farlo. Quindi, il soggetto dell'informazione è sempre il sistema informativo della banca. Il veicolo di trasmissione è diverso: in un caso passa attraverso un umano, e quindi ho bisogno dell'azione dell'umano, bordo arrotondato, azione di un umano che fa una cosa. Nell'altro caso, è il sistema informativo parla direttamente con il sistema informativo, e quindi basta una ricezione di segnale a sbloccare un token e permettere al processo di andare avanti. Quindi, chiediamoci sempre di mezzo se c'è l'umano, oppure il dato viene trasferito direttamente su, da ferro a ferro. Allora in quel caso pensiamo ai segnali. Ti vediamo domani in laboratorio. Quale è scambiato rispetto alla volta scorsa?